Uomini e donne Gossip Sara Affifella, Nicola ha una nuova fidanzata. Uomini e donne Gossip, Sara Affifella, chi è la nuova fidanzata di Nicola Panico di Temptation Island?. Mentre Sara Affifella sta cercando l'anima gemella a uomini e donne, Nicola Panico sta frequentando un'altra ragazza. A farlo sapere il sito di Isa e Kia, che ha ricevuto la segnalazione di una persona che abita nello stesso paese dell'ex protagonista di Temptation Island. Nicola sta frequentando una compaesana, di professione ballerina. Al momento il nome e l'età restano top secret. Ma il calciatore ha confermato il gossip attraverso il suo profilo Instagram. In particolare l'ex della nuova tronista di Maria De Filippi ha ribadito che ormai la relazione con la modella è morta e sepolta e che anche lui è riuscito ad andare avanti. In molti mi avete scritto che sono un ipocrita, che sono un furbo eccetera e credo che una persona avrà tutto il diritto di rifarsi una vita dopo due lunghissimi mesi. Di errori ne ho fatti tanti, ma mai come questo periodo mi sento a posto con la mia ha fatto sapere Nicola Panico in una storia di Instagram. Lo sportivo non ha aggiunto dettagli sulla sua nuova storia d'amore. Forse vuole attendere ancora un po' prima di uscire allo scoperto. Come reagirà Sara alla notizia? Solo qualche settimana fa Nicola ha apertamente criticato i corteggiatori dell'ex fidanzata a Uomini e Donne. Un gesto che per molti provava l'interesse ancora forte del ragazzo nei confronti della modella e studentessa. Alla fine, però, Nicola ha preferito andare avanti e cercare un nuovo amore. Perché Sara e Nicola di Temptation Island si sono lasciati. Sara e Nicola si sono lasciati a Temptation Island. La napoletana non ha apprezzato il comportamento di panico con la tentatrice Antonella Fiordelisi. Dopo la fine del programma i due sono tornati insieme e sono andati a convivere. Ma poco dopo la Fifella ha capito di non amare più il fidanzato e l'ha mollato.